Ciao, sono Marco. In questo boschetto meraviglioso, insieme al fedele amico a quattro zampe che in questo momento ci precede, King. Vabbè, è lì giù. Questo te lo voglio mostrare, King, perché se no sembra che parlo dell'amico immaginario. Eh? Invece c'è, cioè, esiste. Durante questi due passi, la cosa che voglio affrontare con te, l'argomento che voglio affrontare con te è. Eh, il fatto di aver osservato che ci sono molte persone che hanno difficoltà a raggiungere degli obiettivi per un motivo specifico, il fatto di avere eh, una difficoltà di focalizzazione sull'obiettivo a lungo termine. Che cosa comporta questo? Comporta purtroppo un vivere in maniera scordinata i piccoli obiettivi quotidiani. Perché questo? Perché se tu sai dove devi andare, sai qual è l'indirizzo finale, allora puoi imboccare la giusta via e non solo, ma soprattutto puoi ehm, modulare il tuo comportamento e la tua andatura sulla base anche degli inevitabili contrattempi, perché ci sono e ci saranno sempre. Di fatto però se tu sai qual è la meta finale, ogni tuo movimento attuale è un movimento, un agire che si riallinea, che si collega a, appunto all'obiettivo finale. Tutto quello che tu fai oggi rimane più coordinato, più ordinato e coordinato. Questo è molto importante. L'obiettivo a lungo termine ti aiuta appunto a fare dei passi corretti o meglio più mirati nel breve periodo. Questo è molto importante. Ecco perché è importante avere un obiettivo a lungo termine, ma molto a lungo termine a volte. Proprio perché così puoi essere più coordinato, o anche per meglio dire meno scoordinato, si potrebbe anche dire, ma io preferisco essere più coordinato nelle cose che tu fai quotidianamente e soprattutto, te lo ripeto, nell'affrontare tutti quei piccoli imprevisti che spesso possono tendere ad allontanarti dal tuo obiettivo finale. Detto questo io termino la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che siamo quasi arrivati al punto d'arrivo e mi auguro sinceramente che quello che cerco di trasmetterti come sempre in questi miei video di piccole pillole di formazione off-road, possano tornarti utili, io me lo auguro vivamente e se c'è qualcosa in più che tu vuoi sapere da me, che vuoi che io affronti come argomento o quant'altro io sarò ben felice di farlo e soprattutto anche se tu eh, vuoi dissentire da quello che ho detto, vuoi eh, ribattere. Vuoi, non sei in accordo? Perfetto, sono una persona che sa mettersi in gioco. Non mi resta che salutarti. Ye King, siamo quasi giunti alla destinazione finale. Ciao, un abbraccio.